Yeah. <clears throat> <clears throat> difendere i principi del nostro ordine e tutto ciò per cui lottiamo? Lo giuro. E mai divulgare i segreti e la vera natura della nostra opera? Lo giuro. E di farlo da ora fino alla morte? A ogni costo? Lo giuro. Allora ti accogliamo fra di noi. Ora sei un templare, foriero di un mondo nuovo. Che il Padre della Comprensione ci guidi. Che, che il, padre il Padre della, della comprensione, comprensione ci guidi. Hai capito ora? Visto perché ti interessa tanto Shay Cormack. Shay aveva scoperto tutta la verità e di conseguenza ha fatto la sua scelta. E potresti trovarti di fronte allo stesso dilemma. pensavo saresti arrivato fin qui. Invece sei sulla via giusta. Non abbiamo ancora accesso ai server di sotto ma ce n'è un altro proprio in cima al palazzo vicino all'ufficio di Melanie. Devi andare lì. Questo ufficio era quello di un certo Olivier Garnot, era il mio predecessore come direttore creativo dell'Abstergo Entertainment. Otzo rappresenta la nostra società madre, l'Abstergo Industries, lui ti mostrerà la vera storia del mondo, come ha fatto con me. Olivier era carino, intelligente e amava il suo lavoro, ma un anno fa ha intuito qual era la verità. Nessuno l'ha più visto. Di solito non permettiamo alla gente di progredire alla svelta, ma tu hai lavorato duro dimostrando di meritarlo. Ora hai un accesso di sicurezza di livello 2. I server su questo piano sbloccano altri ricordi di Shay. François Macandal salvò Baptiste dalla schiavitù e lo iniziò alla confraternita. Macandal era un mentore feroce e, nel disperato tentativo di liberare gli schiavi, infranse il in suo stesso credo uccidendo indiscriminatamente. Sebbene non concordi con loro, alcuni assassini hanno un onore. Ma Macandal non l'aveva. Grazie alla geniale pianificazione di Madeleine de Lille, i Templari giustiziarono pubblicamente Macandall nel 1758. La sua patetica giustificazione per la confraternita non stava in piedi. Quando il suo compagno e amico d'infanzia, Agathe, fuggì in Louisiana, Baptiste capì che la sua vecchia vita nella confraternita era inutile. Madeleine vide il potenziale di Baptiste e diede ordine ai Templari di New Orleans di fare un patto con lui. Se fosse riuscito a far uscire allo scoperto Agathe e ad eliminarlo, avrebbe potuto unirsi all'Ordine dei Templari. Anche se Baptiste fu ucciso dall'assassina Aveline de Grandpré, il suo percorso mostra la chiara superiorità degli ideali templari rispetto al terrorismo degli assassini. I di discei sono pronti per essere riprodotti. Ci siamo quasi. Sappi che il tuo aiuto è per una giusta causa, anche se non sai ancora di che si tratta. Lei che risusciterebbe per rimetterti Prima sì, Shay è tornato a Notre Dame. Prova a completare il ricordo stavolta. Okay. Ora Sceglie a Parigi. E ho anche una data: 1776. In quel momento Franklin era l'ambasciatore americano in Francia. Signore e signori, è ecco Atzo Berg, killer professionista e storico dilettante. Jay. Sei tu. Quanto tempo è passato? Oh, ma dove sono le mie maniere? Grazie, amico mio, grazie. Ma cosa ci fai a Parigi? Con tutto il rispetto, signore. Non c'è tempo di parlare. Siete ancora in pericolo. S sì, io... devo tornare dalla mia famiglia. Ti ringrazio, Shay Aspetta, voglio solo controllare che la mia famiglia stia bene hai fatto? Beh, è stata una bella fortuna. Non credo alla fortuna, signor Franklin. E nemmeno voi, immagino. Sì, certo, amico mio. Eppure senza il tuo aiuto oggi... Eh. Bene, ti ringrazio, Shay. Posso fare qualcosa per te, per ripagare la tua eh, gentilezza? A dire il vero, sì. Devo incontrare un socio in affari. Ho sentito che sarà alla reggia di Versailles fra un paio di giorni. Ma non lasciano entrare nessuno nella residenza reale. Molto bene, cercherò di fare il possibile. Non c'è nient'altro da fare. Alteriamo l'ordine delle sequenze di memoria, per questo va in errore. Cosa suggerisci? Se proseguiamo con la vita di Shay nelle colonie, avremo dei risultati migliori nei ricordi di Parigi. Ottimo. Tienimi aggiornato. Carico la prossima sequenza. Shay Cormac, sei il nuovo esperto templare di Siti dei Precursori. Non proprio, signore. Ho solo visto cosa fanno gli assassini in quei maledetti posti passato anni a seguire le tracce dei precursori. Dimmi cosa hai visto. Bene, so che sia assassini che templari cercano i frutti dell'Eden. Armi potenti, mele che controllano la mente, ma stavolta è diverso. Non si tratta di una mela, ma di un albero. Sono templi che reggono la terra, come radici. Li disturbi e Haiti crolla, o... Lisbona, o qualsiasi posto indicato dal manoscritto. E gli assassini hanno osato interferire con questi luoghi? Già. E se non li fermiamo, continueranno a distruggere città. Capisco. Gli assassini sono attivi vicino alla fortezza di Louisbourg. Incontreremo un ufficiale inglese, James Cook. Ha appena avuto un incarico molto utile dal punto di vista strategico. Gli sta le mappe. Molto bene. Allora partirò subito. Morro parlava bene di te, Shay. Era convinto che avessi potenzialità enormi. Spero che non mi deluderai. Non lo farò, signore. Guest, tu sai perché il Gran Maestro è così interessato al capitano Cooper? Beh, è molto intelligente e ambizioso. La sua abilità nella navigazione non conosce rivali. E se la mia cameriera di Halifax preferita dice il vero, è appena diventato capitano di fregata. È anche un es. Oh. Nel decifrare codici segreti. Un uomo così abile sarà senz'altro utile alla nostra causa. Il tipo di persona da accogliere nell'ordine? Beh, è un mio amico, ma ha il brutto vizio di essere onestissimo. E non è molto famoso per la sua furbizia. Non riesce a mantenere le questioni segrete. Segrete, soprattutto quando ha il cervello impegnato a decifrare i codici. È un alleato, ma occhio a ciò che dici in sua presenza. Ho capito dice che noi sia la marina inglese conquista il Monter, non avrà più ostacoli fino a St. Lawrence. Poi verso il Quebec e Montreal Il vento sta cambiando. Il generale Wolf darà una bella lezione a quel vile di Moncalf. Yeah. Tre... Aspettavo questo momento dall'attacco al forte William R. Finita questa guerra, potremo finalmente riportare l'ordine del continente. Ho paura che ci vorrà ben più di questo. Il nel suo dovere. Les jets sévifs pas Eccola lì, l'HMS Pembroke, la nave del Capitano James Cook Che bellezza Un vascello, ben armato Dovremmo portare qui la Morrigan, il signor Kenway starà aspettando Via dal vento, chiudete tu... Benvenuti a bordo, signori Lieto di rivedervi, Capitano Capitano Shea Cormac, Capitano James Cook. Sono lieto di conoscervi. Piacere mio, signore. Il Capitano Cook ha scoperto uno spiacevole piano che temo confermi le nostre convinzioni. Infatti, proprio mentre parliamo, una flotta inglese è diretta a Louisbourg. I francesi hanno pianificato un attacco preventivo, però. Se lanciassero questo attacco... Ovviamente non permetteremo che accada. Signori... La battaglia di Louisburg potrebbe essere il punto di svolta che metterà fine a questo conflitto. Io non so voi, ma... ne ho abbastanza della guerra. Capitano Cormac, potrei suggerirvi di prendere il comando? Sono convinto che vi piacerà comandare una nave zeppa di... veri cannoni. Beh, suppongo di sì, capitano. Lawrence e Whitmore guidano le tre divisioni della marina inglese. Chi è il comandante? Il maggior generale Amherst, ritornato da Hannover. Quindi ti interessa la guerra, Shay? Non ho intenzione di deludervi. Dobbiamo lasciarli passare! Dobbiamo fermare i problemi! L'esito della guerra dipende. sarebbero molto utili in questa situazione. Santo Dio! Brulotti! Se riuscissero a passare devasterebbero la nostra flotta! E allora saranno qui! Riconosco quel vascello, signore! E l'esperto crede! Ade! Ah, È proprio fortunato! Abbiamo altre priorità adesso! Concordo. Dobbiamo sbarazzarci di quei brulotti! I mortai sarebbero molto più alti di oggi, capitano. Siamo sulla loro strada, possiamo affrontare quel brulotto o toglierci di mezzo. Siamo sulla loro strada, possiamo affrontare quel brulotto o toglierci di mezzo. Forse sarebbe più saggio ritirarci. Guerra e saggezza non vanno sempre d'accordo. Non è ancora finita, gente! Tutti ai cannoni! La Marina inglese! Abbiamo fatto giusto in tempo, Capitano Cormac. Le sorti della guerra cambiano! È stato un gran bel botto, vero? È troppo presto per festeggiare. Adehuale è ancora qui. Scommetto che lo rivedremo presto, signor Kenway. è determinato sconfiggere adewan tu no? È un uomo molto potente e un simbolo di speranza per gli assassini. Eliminandolo, gli infliggeremo un duro colpo. È vero, lo so. Ma è un vero peccato. Lui è un bravo uomo, Ghista. Perfetto! Ah, no, vento, no, no, alle drizze, Prendiamo il vento! Tenetevi! Terzarolate, gabbie e velacci! Merce in acqua! Forse Roll, boys, roll, boys, roll. Sally Brown, she's a gal for me, boys. We high Sally Brown. Down to Trinidad to see Sally Brown, boys. Roll, boys, fro, boys, fro. Down to Trinidad to see Sally Brown, boys. We C'è capitano È l'avamposto di Ordo Nord Se il nome dice il vero, qui intorno c'è del nord Qual buon vento vi porta qui? Questa bellissima mattinata, signori Ancora una volta lo scaltro capitano Cook ci ha servito bene Ho trovato l'uomo che state cercando Adeguale? Esatto È stato visto l'ultima volta nel forte francese a due leghe da qui, lungo il fiume Che cosa ci fa quel demonio in un forte francese? Ripara la nave, suppongo, dopo lui Louisbourg Molte grazie Ci penseremo noi Arrivederci e... vento in poppa Signori miei. Il forte è là davanti. Bene. Sempre dritti, allora. Quella nave. La manovrabilità è il problema minore. Beh, non volevo fare la lista dei problemi. Stiamole alla larga. Possiamo cercare di aggirarla. Rimaniamo sui fiumi più piccoli. Lì non potrà seguirci. Non facciamoci vedere. Non abbiamo certo bisogno di attirare attenzione. Perché portano una nave così nell'entroterra? La guerra sta per finire. Iniziano a essere disperati. Farebbero qualsiasi cosa per una maggiore potenza di fuoco Senza offesa per il capitano Cook Ma quella francesina ha una potenza di fuoco che non ho mai visto Preferisco le inglesine Ah, oh, ma le ragazze francesi hanno un certo fascino Ti ho mai raccontato della signora? <mai> <mai> Io sto È il momento sto... Comunque conosco un posto sicuro in cui scegliere Andiamo! Qual è il piano? Combattiamo Stiamo dal forte. Devo scoprire che ci fa lì ad uguale. Tieni la Morrigan vicina, Kist. Sì, rimarrà nelle vicinanze e sarà... Non credo alla fortuna, signor Candyman. All <sighs> What? Reviens ici oh. Je le euh... mets en joue oh. ah. Ah. Le hey, bitou Ne vous laissez pas distancer ah. Je le vois Je peux tirer Je peux l'abattre d'ici C'est ah. un Je sais en jour Je crois que je peux le toucher Je peux l'abattre d'ici Se Hai coraggio, scegli. Il sembrerà è morto. Il è morto. Il sta è morto. qui e non mi Il trovato? Allora è morto. Il con le sue regole dove preferisce. Cioè sulla sua nave è morto. a suo agio. Ma se Rischiamo di tornare tutti quanti al nuoto. Il fiume inizia a restringersi il po' E si è tirato fuori da situazioni peggiori. Il lago più è un piccolo cerchio. Adeguale, non potrà andarsene. Non potrà andarsi. Penso che li potremo contrastare, capitano. e non mi affronta. Adeuale ti affronta con le sue regole, dove preferisci, cioè sulla sua nave, meglio a suo agio. Attenzione ai mortai. Rischiamo di tornare tutti quanti a nuoto! Il fiume inizia a restringersi un po' troppo. Niente paura, signore! E si situazioni peggiori. Il lago più è un piccolo ceco. Adeuale non potrà andarsi. Take the phone. Wale, si è arenato! Una tattica insolita! Sta salvando il suo equipaggio? No! Si prepara all'ultima difesa! Non deludiamolo! Qui ci penso io con una distrazione, tu trova un'altra strada! un traditore. Perdonami, adeguale. Osi chiedere perdono, ragazzo. L'inferno ti sta aspettando. Sì, ma ci andrò con orgoglio. È sicuro delle mie scelte. Non fa niente. Achille ha già quello che gli serve. Ucciderò chiunque lo difenderà se sarà necessario. Non glielo permetterò. Sei diventato un mostro, Shay. Forse sì. Vieni. La guerra non è ancora finita, ma i francesi hanno perso influenza nelle colonie Ora i Templari possono concentrarsi sugli assassini Hanno ancora molti uomini a New York Vediamo qual è il ruolo di Shane Come procediamo riguardo ai precursori? Raccogliamo navi scorte, ma è difficile senza una destinazione precisa. I miei ti aiuteranno. Ho abbastanza risorse per una ciurma, Chevalier. Opa, scoperto, come riprodurre l'esperimento del signor Franklin. Presto troverai il prossimo sito dei precursori. E credi di poterci riuscire? So osservare, Mentori. L'apparecchio è quasi pronto. Ottimo. Tienimi informato. Dobbiamo ancora scoprire dove si nasconde Hope. Ora comanda molti criminali di New York. Devo trovare il gran maestro. Niente. Yeah.